Ah, Stefania Catallo, oggi siamo di nuovo al centro Marianne Erisé, tu sei una cara amica di Libera TV per, per parlare, non dico di uno scandalo, però se non altro di una presa in giro un po' delle istituzioni verso la cittadinanza. Tu appunto sei un attivista, una titolare di un presidio su questo territorio e questo era il parco che doveva essere, ti era stato detto, doveva dove essere dedicato appunto a Marianne Erisé, questa vittima del, della repressione argentina, invece cosa è successo? È successo che improvvisamente circa dieci giorni fa ci accorgiamo che quest'area veniva recintata. Eh, abbiamo interpellato gli operai al lavoro che purtroppo non sapevano quasi nulla, eh, sapevano soltanto che dovevano recintare punto. Abbiamo fatto delle indagini e abbiamo saputo che al posto del parco verrà ehm, impiantata una piattaforma commerciale. Questo è stato dichiarato anche dall'ufficio tecnico, quindi ci sarà un piano di, rival di rivalutazione commerciale, quindi immagino che ci sia la costruzione di un supermercato o qualcosa di simile. Ora il problema non è tanto l'intitolazione del parco, noi ovviamente ci sentiamo molto da tutto questo perché abbiamo comunque fatto delle richieste formali siamo state ascoltate c'era stata data la, la... Poi le carte in mano sì, che abbiamo inquadrato le carte in mano l'approvazione verbale da parte della commissione urbanistica e ambiente presente il direttore del municipio dottor taccioli che sarebbe stata fatta l'intitolazione abbiamo raccolto centinaia di firme in argentina e in italia si è mossa l'ambasciata abbiamo scritto al sindaco marino quindi era tutto a posto adesso improvvisamente qui sorge un supermercato le le domande sono due. Allora, come mai un'amministrazione municipale non sa che quest'area è sottoposta a vincolo? Quindi come fai a dare l'ok ok a una intitolazione quando tu non conosci neanche la destinazione d'uso dell'area? E qui veramente si ignora nel senso che forse non si sa fare il proprio lavoro perché prima di dare un ok si dovrebbero guardare perlomeno i piani e le varianti di zona. Secondo poi è un furto alla cittadinanza, è un furto di un'area verde. È bellissima, c'è un boschetto di 15 querce, è veramente uno scempio a livello ambientale. Questo poi è un parco particolare perché rimane in un punto molto bello di Torbella Monaca, molto tranquillo, dove comunque non c'è lo spaccio nell'uso delle sostanze stupefacenti, ci sono bambini, alberi da frutto, è veramente una meraviglia. Noi siamo restati allibiti. Infatti, qui, qui con noi c'è Anna, una delle, delle tante donne che gravitano intorno al tuo centro. Anna, insomma, c'era un po' di verde e lo si vuole togliere? Io, sono rimasta letteralmente sterefatta perché una mattina ci siamo alzati e abbiamo visto che hanno puntellato con i legni. Togliere un'area verde, una delle poche aree verde in questa zona mi sembra assurdo, ma per farci poi che cosa? È questo quello che chiedo, che cosa ci devono fare, cosa vogliono farci? Voglio dire, abbiamo il verde, abbiamo questi alberi, a che pro? Anche perché già la zona è altamente mh, è densamente, densamente popolata, abbiamo questi centri commerciali. abbiamo. Poi diciamo, questa era una piccola oasi, sì, sì, pulita piccole, insomma. Che poi, tra l'altro, la cittadinanza, sia a parte i bambini, a parte diciamo. Mh, è un'area di passaggio, poi è un'area talmente piccola che non vedo cioè, qual è l'utilità. Lo sappiamo bene, il, il tuo centro non, non per vantarti, ma insomma è una piccola oasi, si poteva fare di meglio, si poteva intitolare un, un parco a questa persona scomparsa, e noi, noi non sappiamo cosa sia successo, ecco diciamo questo. No, non ci arrendiamo, forse lo sappiamo cosa è successo, però non avendo prove in mano non possiamo assolutamente lanciare delle accuse. Una cosa importante da notare è che nel parco eh, sono stati abbandonati degli ondulati. Eh, quindi è una cosa molto pericolosa sia per i bambini che per le persone, che soprattutto per gli animali perché qui vengono portati parecchi cani, insomma a parte il respirare le polveri dei, dei, dei metalli quanto anche la possibilità di avere degli incidenti e noi finché ci sarà possibile andremo avanti, vediamo quello che succederà.